Sono Giuseppe Stolfa, titolare della Stolf&T. Ci occupiamo di progettazione meccanica e prototipazione rapida. Aiutiamo le imprese a sviluppare nuovi prodotti. Anni fa abbiamo deciso di avviare questa startup e il primo passo, prima ancora dell'apertura dell'attività, era quello di creare una reputazione online. Abbiamo deciso di appoggiarci ad un'agenzia di marketing per farci seguire da veri professionisti. Dopo le prime esperienze negative con le agenzie di marketing pubblicizzate online, siamo venuti a conoscenza di Rocket Marketing attraverso il loro blog e attraverso il passaparola. Il primo incontro con Rocket Marketing è stato una vera sorpresa, poiché abbiamo trovato un team dinamico, giovane e competente, pronto al confronto e pronto a dare tutte le spiegazioni del caso. Non cercavano di vendere qualcosa di mistico, ma cercavano di far capire al cliente tutte le tappe del percorso che si sarebbe svolto di qui a 5 anni. E e tutto il lavoro che ci sarebbe stato da parte loro e da parte nostra. In due anni i risultati ottenuti con Rocket Marketing sono stati più che soddisfacenti. Da startup siamo partiti da zero, avevamo zero portfolio clienti, zero vendite e zero visibilità online. In soli due anni siamo riusciti a creare una reputazione online abbastanza forte, già ci considerano un punto di riferimento per il settore. Abbiamo iniziato a ricevere i primi clienti profilati ed educati così come ci era stato prospettato e attualmente è un trend in crescita e abbiamo quasi 5-10 clienti profilati ed educati a settimana che ci contattano tramite il sito, tramite le landing page e tramite il nostro blog che abbiamo aperto online e la maggior parte di questi diventano nostri clienti, che significa un aumento del fatturato, e soprattutto in soli due anni ci hanno permesso di arrivare da zero clienti a un portfolio di circa 100 clienti di tutto rispetto, che significa andare oltre le nostre capacità produttive e quindi è il fattore di crescita principale. Sino ad oggi non posso che valutare la nostra esperienza con Rocket Marketing più che positiva, ci sono stati vicini durante tutto il percorso e ci hanno aiutato nella risoluzione delle problematiche online e offline anche fuori dagli orari di lavoro perché alla fine per un'azienda poter risolvere le problematiche nel minor tempo possibile significa non perdere clienti e quindi soldi durante questi due anni ci hanno fornito tutti gli strumenti per poter capire la materia e per poter iniziare ad effettuare delle nostre scelte in materia di marketing quindi ci stanno rendendo sempre più autonomi così da poter discernere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato per la nostra azienda ad oggi dopo due anni mi sento di consigliare rocket marketing ancora di più poiché creano un sistema un sistema per la tua azienda che è in grado di automatizzare le vendite.